Trasferimento di residenza e iscrizione all'aire. Come si fa a determinare lo spostamento del proprio domicilio dall'Italia nei confronti di un paese estero? L Abbiamo detto mille volte, bisogna trasferire al centro degli interessi vitali. Per interessi vitali si intendono gli interessi economici, patrimoniali e familiari. La situazione di un contribuente che si trasferisce viene di solito accertata o dovrebbe essere accertata se è del caso dall'agenzia guardandola a tutto tondo, quindi non possono andare a contestare soltanto un elemento ma devono verificare l'intero quadro che deve però essere coerente ed è per questo che quando mi trasferisco devo portare con me i miei interessi economici, le mie aziende, le mie società, i miei interessi patrimoniali, per esempio i miei investimenti se li posso muovere, se poi devo cambiare interazione, di vende, oppure i miei interessi familiari, quindi tendenzialmente se lascio la famiglia in Italia non va bene.